Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono qui con Luna, sempre super partecipe e attiva perché prima di andare al succo del video voglio fare un piccolo annuncio praticamente da oggi, se state guardando questo video il 1 luglio 2020 Ritorno a collaborare con MyProtein. Dico ritorno perché chi mi segue dall'inizio saprà che MyProtein è la prima azienda che ha creduto in me, è stato il mio primo brand, il mio primo sponsor e, e ci siamo lasciati un anno e mezzo fa circa perché io sono sempre stata ambassador della gamma naturale e un anno e mezzo fa la gamma naturale era andata un po' dismessa e quindi erano venuti un pochino meno i motivi della nostra collaborazione ma adesso MyProtein ha riattivato tutta la parte naturale, vegan e quindi abbiamo deciso di ritornare a collaborare con la promessa di ampliarla sempre di più. Come sapete MyProtein è un'azienda di principalmente integratori, ma io non assumo integratori. Gli unici integratori che assumo sono delle vitamine ogni tanto, quando il medico me le prescrive. Per me gli integratori sono sempre un più... Qualcosa appunto da integrare nel momento in cui ci sono delle mancanze nella propria dieta, nella propria routine. Quindi vi farò vedere che cosa utilizzo di MyProtein, ho un codice sconto che vi dà diritto al 15% di sconto sui vostri acquisti, questa settimana è Welcome Back Fashions ma poi rimarrà Fashions o oh, Silvia Fashions, è indifferente quale dei due vogliate utilizzare, funzionano entrambi e come sempre ci tengo a precisarlo, il modo per supportarmi, cioè il modo in cui io ottengo delle commissioni è se voi acquistate att cliccando attraverso il link se voi andate di vostra sponta sul sito di MyProtein e mettete il mio codice per ricevere lo sconto io non ricevo nulla invece se vi impegnate slash sprecate a cliccare attraverso il link che vi metto qui nell'info box o comunque quello che vi mettono nelle stories io ricevo una piccola percentuale sul vostro acquisto da parte di MyProtein mentre a voi non cambia essenzialmente niente quindi vostra scelta, grazie per chi si impegnerà a farlo grazie anche a chi non, non avrà voglia di farlo ma userà comunque il mio codice sconto questa settimana c'è uno sconto dell'80% sulla maggior parte dei prodotti quindi vi lascio il link nell'info box e approfittatene detto questo, news del mese ambassador my protein si ritorna alle origini il primo amore non si scorda mai vi lascio all'inizio di questo video spero che vi piaccia un video vlog carino, simpatico come piacciono a noi e basta! Buona visione! Buongiorno e buon sabato! Noi siamo appena tornati dal mercato a differenza di, della, della vecchia casa non andiamo più a un mercato rionale cioè eh, quello per strada ma andiamo direttamente al mercato centrale che è meglio per alcuni aspetti Devo chiudere la porta perché sennò c'è un bordello della strada. Dicevo che è meglio dal punto di vista dei prezzi perché sono veramente molto più competitivi in quanto il mercato centrale fornisce tutti gli altri mercati, quindi saltando un passaggio c'è un elemento in meno nella filiera e quindi meno sovrapprezzo, insomma si spende di meno. Però la differenza è che non si compra a chilo, a pezzo, ma bisogna comprare le cassette intere. Quindi non riusciamo mai a prendere una grande varietà di cose. Uno per ragioni di spazio, due per questioni di spazio essenzialmente. Non solo in frigo ma in motorino. Quindi ogni volta ci focalizziamo sulle cose che sappiamo consumare di più, sappiamo costare di più al supermercato o in giro e che preferiamo. Quindi pomodorini, caramelle, come se piovessero ogni volta, la maggior parte dei fornitori, stand che ci sono lì, sono italiani e ho prodotti importati dall'Italia, quindi siamo felicissimi e la qualità degli alimenti è superlativa, questi pomodorini sono veramente delle gemme, delle chicche e li abbiamo pagati 4 euro a cassa, quindi niente, poi prendiamo finocchi perché io ne consumo molti, zucchine, anche queste my favorite e poi questa volta abbiamo preso della lattuga una cassa a 2 euro <ride> e perché d'estate le insalate sono veramente un must e qualcosa che facciamo molto spesso la sera quindi ora dopo aver vinto la challenge di essere riusciti a trasportarli in motorino ora arriva la challenge di riuscire a farli stare nel frigo frigo che esplode di frutta e verdura ma siamo riusciti a farci stare tutto dentro Insomma, principalmente noi d'estate Ci facciamo di frutta e verdura Ehi Che vuoi? Cosa vuoi? Dimmi dimmi, Luna Dimmi Paul Amore Sì, la mamma te lo dà Ancora ma ce l'hai lì scusa Ma l'una oh. Guardate qual è il problema Il pollo ce l'ha è eh, qua eh. Ma Che fa il lancio Si è un po' troppo abituata a stare con noi Hey. amore ma devi mangiare da sola non ti posso imboccare io a vita un giorno dovrai prendere e camminare su tue, sulle tue zampe andare a conquistare il mondo fare carriera, vivere che pensi che io possa sempre solo io prendermi cura di te? È, è finito hai visto ha mangiato tutto ma era tutto qui ah no forse no no aspetta è meno scurrile che cosa hai detto oh no dai eh. ma io mi prenderà sempre a cura di te yeah! abbiamo mangiato Buongiorno, questa mattina colazione con Giga Pancake Durante il trasloco è andato disperso il mio pentolino del Giga Pancake Speravo che durante questo mese spacchettando sarebbe uscito Non è mai successo Quindi alla fine ho deciso di riordinarlo su Amazon E nel giro di un giorno mi è venuto Comunque sì ragazzi, scusate questo ma è... Anzi questi perché c'è la doppietta e anche uno qua lato Non so, ogni tanto escono, io non sono propensa ad avere brufoli eccetera Però uno ogni tanto capita Comunque, dai brufoli al cibo Giga Pancake che ho appena tagliato a metà La ricetta del Giga Pancake è sempre la stessa che trovate eh, nel mio sito Praticamente inizio frullando la frutta che ho scelto, in questo caso l'albicocca Con dello yogurt greco e dello skir. Poi in una ciotola faccio un mix di farine partendo da una farina di cocco che è essenziale per la riuscita del pancake, poi aggiungo l'albume, questo yogurt alla frutta praticamente, idrolitina per far lievitare, do una bella mescolata e infine aggiungo la frutta a pezzi e i semi di chia metto nel pentolino magico pentolino antiaderente da 14 cm che eh, vi lascio il link qua nell'info box perché so che, lo, che me lo chiederete e che lo amerete e poi lascio cuocere a fuoco basso questa cosa la faccio la sera prima così che la mattina mi sveglio ed è pronto quindi io la mattina lo taglio a metà ta ta ta ta, e adesso lo farcisco con il mio burro di mandorle preferito avendo collaborato con diverse aziende in questi anni ho avuto la possibilità di testare tanti diversi brand e tante diverse qualità di prodotto questo è veramente il burro di mandorle più buono che io abbia mai assaggiato tra quelli con cui ho collaborato tra quelli che ho comprato al supermercato perché la differenza rispetto agli altri è che Rimane scuro quindi non sono mandorle pelate quindi sono molto più gustose e comunque ha ah, questo, cioè a questa non saprei neanche descriverlo. ne stendo un bello straterello in mezzo e chiudo. Solitamente qua sopra poi ci mettevo la salsina al cacao, però, non so, ho notato che è molto forte. E copre tanto i sapori quindi preferisco lasciarlo così e non metterci niente sopra provate a fare questo qui l'albicocca perché vi giuro che se da piccoli mangiavate il kinder brioche che poi ho scoperto che si dice brioche cioè la pubblicità fa kinder brioche io... che cos'è il kinder brioche? è kinder brioche ragazzi parliamone comunque da piccoli lo mangiavate come merenda questo vi riporterà ai vecchi tempi spettacolo e sto burro praticamente mi sono fatta mandare i prodotti di mio protein un mese fa perché ho detto ok voglio testarli, comunque voglio riassaggiarli per essere sicura che mi piacciono e anche decidere cosa consigliarvi e cosa no è stato un mese di pura goduria infatti <ride> tutti i vlog qui dicevo eh sto burro eh sto burro <ride> comunque io ora faccio con calma colazione bucciando il pancake nel latte di soia e um, basta ma mi do, vabbè. e anche a voi perché so che stiamo facendo colazione insieme o mangiando insieme Domenica, gita fuori porta. Siamo venuti a Trezzo sull'Adda e adesso ci siamo fermati a pranzare. Ho preparato semplicissimo riso e quinoa, salmone e zucchine. Super. Oh, mio. Questo, quello più piccolo. Super pratico da portare E adesso sono entrata in un loop eh, In fissa Voi sapete che io ogni tanto cado in fissa con le cose Ho portato anche la salsa tzatziki Che secondo me sul salmone Sta una meraviglia Secondo me ormai sta, Su tutto sta una meraviglia <ride> Vediamo, vediamo il pranzetto uh, Blast che bell's, questo è il nostro ultimo giorno insieme dopo quattro mesi, sei tutto triste, prima di uh, lasciarci per uh, una o due settimane, perché Jimmy torna a Prato e io tra una settimana andrò, uh, andrò dai miei genitori al mare perché loro veramente non li vedo da sei mesi, quindi voglio stare con loro. Va bene, mangiamo, mangiamo! <ride> si fa così. Vieni! Vieni. Vai, però basta. Cioè, che pranzo gourmet, scusamelo eh. Tanta roba. Brava, brava, brava zimbia. Chi non si porta la salsa di giro? Siamo nel giardino del castello Visconti, cioè guardate queste ortenzie! Sembrano delle nuvole, che spettacolo. Ah, madonna che bella. Bambina di The Ma mica esce da un pozzo, esce dalla televisione la bambina di Ma Ring All'acqua è la... quella che esce dalla... c'è una bambina che esce da un pozzo Nei non film so. horror Non so, io non li guardo, no no, tremenda sta cosa uh -huh. Che belle Por... Ma è profondissimo, quando l'hai lasciato? No no, lo so che è profondo, la vedi l'acqua in fondo? No come no? C'è un tondino di luce, lì, qui, qui sotto. No, io non la vedo. Ma cosa ti... Ah, avvicinati, avvicinati. Non succede nulla. Tornati a casa abbastanza accaldati e eh, un po' abbrustoliti da, dal sole che abbiamo preso andando in motorino. Ora, merenda fresca. Una merenda che forse non avevo mai fatto, anzi, non ho mai fatto. Sono semplici gallette con ricotta e eh, questa con mirtilli, questa con fragole e sopra una spruzzata di semi di canapa. Non lo so, avevo voglia di questo. <ride> A caso. Mm. Mi ricorda quando da piccola facevo pane, ricotta e marmellata. Mi ricordo la nonna. Bronzato tesoro. Mm. Magari fossi solo bronzato. <ride> Ho la doppia pelle addosso. Beh, ma non si nota? No, chiamatemi solo pelle rossa. <ride> Da oggi la dura entro. vita dei fantasmini Da oggi entro Io nulla Sono stato molto di sorpresa <ride> E vai Questa sì. è la sfida più grande per ogni uomo centrare il buco Jimmy ma... <ride> Alla prima Oh, oh yes E, e quando e arrivano i quadri a me sembra leggerissimamente like basso si sì, poteva posso... essere un po' più alto è eh, colpa tua, io te l'ho detto vabbè, carino make your dreams happen quando entri di casa qui? no basta, non fai un altro buco, amen, ah, chi se ne frega lo vuoi qui? no saluta il popolo di Youtube buonas dias mattina <ride> presto Ciao Jimmy! Si vede tra un mese, buonanini! Eh, uh, esagerato! 20 giorni. Buonanini. buonanini! Buongiorno, salutato Jimmy, portato eh, in stazione. Sono tornata a casa e ora sto finendo di prepararmi la colazione. Colazione con pancake, gusto, pesca, le pesche del, um, dell'orto e allora guardate com'è venuto sofficioso e ah, scotta dai dai su fammi fuoco ok bello sofficioso ecco non so perché ma i secondi perché riesco a fare due giri più o meno il secondo giro mi viene sempre meglio rispetto al primo però vabbè, vabbè. quindi facciamo un po' di zoom che fa più figo ok quindi fatti i pancake qui ho messo dello yogurt di soia con della pesca frullata, no schiacciata con la forchetta quindi yogurt alla pesca fatto e adesso faccio le torrette questo l'ho già assaggiato ups eh, abbiamo trovato la luce giusta in casa ok poi copro Me ne taglio sopra un altro po' no, Perché lo butto sempre tutto in mezzo? E adesso giù di crunch Metto raw cacao nibs Semi di canapa E cocco in scaglie Questo è già tostato la gioia del giorno, che a me piace chiamarla a me, è pronta. Questa mattina ho lavorato un po' a casa e poi sono andata in palestra a fare upper body. Queste spalline stanno crescendo e adesso sono a pranzo. So che nei miei ultimi video vi ho detto che voglio, mi sto impegnando a variare, fare sempre preparazioni diverse, però mm, oggi non è, non è uno di quei giorni e ammetto che avevo pensato di non filmarlo, di non farvi vedere il mio pranzo perché ho detto è una ricetta vecchissima che faccio da sempre e probabilmente avrà anche annoiato e stancato e quindi non, non ha senso mostrarla, però... Non lo so, in realtà voglio mostrarvela proprio per farvi vedere che non per forza bisogna inventarsi ricette stratosferiche, pensare a combinazioni di sapori fuori dal comune con ingredienti pazzeschi per riuscire a mangiare sano in modo soddisfacente. Questo è ciò che mi soddisfa oggi e anche se non è la cosa più innovativa del mondo, this will do me good. Pranzo con una mia bowl che io veramente adoro, se non avete mai provato questa combinazione fatelo ed è la combinazione avocado, ceci e pomodori che si può abbinare a una fonte proteica come il tonno o il pollo o una vegana, mi viene in mente il tofu, poi una base di cereali, io ho usato il couscous e poi le verdure, le zucchine che ho, mi sono impegnata a fare grigliate invece che in padella. Avocado, cecio, un pochino di tonno, pomodorino e couscous, è eh, il boccone d'oro, il golden boccon. E consiglio condire sempre l'avocado con un pochino di limone, perché il limone va un po' a eh, sgrassarlo in bocca, ecco. Ieri yes. cena questa sera qualcosa che sinceramente non ho veramente mai fatto ho tagliato a cubetti il pollo e ora lo cuocio così come spiedino sulla griglia l'ho spalmato con un filo d'olio, ci metto un po' di timo e lascio cuocere nel frattempo ho fatto i finocchi al forno, secondo me cotti al forno è la morte loro. Solitamente li mangio crudi, li sgranocchio crudi, però in realtà cotti al forno o lessi sono spettacolari perché sprigionano tutta la loro dolcezza. E voilà cena di questa sera, mi sa che mi sono abituata un po' troppo a cucinare, per due. Spiedini di pollo, finocchi cotti al forno, salsa tzatziki avanzata, giuro che è l'ultima volta che ve la faccio vedere E tu? Giù, giù! E gallette yeah. Suvlachi di pollo con salsa tzatziki Welcome to Greece uh, Yes Mm -hmm, buono siamo arrivati alla conclusione di questo video scusate se è stato un po' poco vlog, più ricette eccetera ma mi sono persa un pochino dietro le cose come vi ho detto a un certo punto nel video questo weekend mi trasferirò a casa al mare con i miei genitori finalmente rivedo i miei genitori dopo sei mesi e quindi sono un po' impegnata e piena di cose da fare per riuscire a fare tutto entro questa settimana e portarmi il meno lavoro possibile al mare. Nonostante, vabbè, mi dovrò comunque portare lo smart working, ma lì basta un computer, un telefono e essere sempre reperibile, il che lo sarò. Quindi, nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Uh, penso di continuare a vloggare perché ho un paio di cose da dirvi che non sono riuscita a dirvi in questo video soprattutto riguardo l'allenamento e eh, soprattutto poi vi dovrò aggiornare su come cambieranno i miei allenamenti da, da quando la prossima settimana sarò al mare quindi tan sempre tante cose sempre tante novità non ci si annoia mai su questi canali almeno lo spero fatemi sapere se vi annoiate <ride> e basta noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao